Buongiorno, buongiorno, oh. volete andare al parchetto oggi? Vanessa, vuoi andare al parchetto dopo la scuola con le tue compagne? Eh? Vuoi andare al parchetto? Ani, hey, andiamo al parchetto oggi? Bimbe, bimbe, se non vi svegliate non vi porto al parchetto oggi, eh? Niente parchetto allora, ok! Buongiorno. Dai, andiamo a scuola, che oh. c'è una, be... eh, una bellissima giornata, dai. Oh, amorino, buongiorno. Andiamo al parchetto oggi? Eh? Sì. Puoi andare al parchetto oggi, Vane? Eh? Sì? E allora, dai, sveglia che andiamo a scuola. Amore mio, è ben sveglia. Però sai una cosa, è molto tardi, sai? E c'è una giornata bellissima e oggi vi voglio portare al parchetto. Così giocate con le vostre amiche. Mm? Poi mi farai sapere che merenda vorrai che ti porto, ok? Adesso vestiti al volo, va bene amore? Dai. Ciao! Buongiorno anche a te! Ciao! Buongiorno! Tu cosa vuoi fare stamattina? Vuoi venire con me? Andiamo a comprare le merende? Sì! O vuoi andare all'asilo a non giocare? Vuoi sempre stare con me Ani? Lo sai che bisogna andare all'asilo? Eh? L'anno prossimo vai a scuola e non si può stare a casa tutti i giorni, eh? Capito? Sì. Mm. Ci coccoliamo per l'ultimo anno, allora, va bene? Sì. Va bene. Poi andiamo insieme a fare la spesa? Compriamo sì. le merende da portare al parchetto oggi? Sì. Intanto c'è Vanessa sì. che non si veste ma starnutisce. Sì. <ride> Vane, è tardi? Dai, sveglia. Ci vediamo giù? Vane, ci vediamo giù, vado a prepararti la merenda per la scuola, ok? Ciao. Vieni con me? Sì. Mettiamo la merenda della Vane in cartella, Ma lei va matta per questa. Ok, l'acqua. Voi ragazzi quale merenda vi portate a scuola? E qual è la vostra merenda preferita? Scrivetecelo nei commenti. Tra poco io e Anastasia andremo a comprare le merende che oggi pomeriggio mangeranno al parchetto insieme alle loro compagne. Dateci qualche suggerimento per il prossimo video. Se c'è qualcosa in particolare che vi piace tantissimo scrivetemelo nei commenti. Ciao a Ciao. dopo! Ah guarda cosa puoi mangiare! I Ritz! Oh. Eh? Sono buoni, no? Non ti vanno? Non sai cosa mangiare adesso, amore? Oh, sì. ci sono tante cosine tante brioscine. Ci sono i biscottini secchi, mangia questi, Io sì. eh? Ah, Vane, c'è un bacio, guarda. C'è un bacetto, prendi no, no. e fai niente, meglio uno che niente. Dai, prendi il bacetto e mangiati quello, eh? Va bene, tu hai il biredi Ok? Adesso te lo prendo Non è una colazione, no Una colazione come si deve Si scende, ci si siede a tavola E si fa colazione Ma sì, tu Sei sempre in ritardo ma, ma E me. quindi non si può Macchina ferma in coda Come ormai da più di un mese Vane, cosa vuoi che ti porto per merenda? Le patatine Le patatine? Sì. Va bene Hai una patatina in particolare che vuoi? O quelle classiche? Con le, con le strisce, con le righe, quelle sì. rigate? Sì, ok, va bene. E se vuoi anche la Coca-Cola? No, la Coca-Cola, no, amore, al massimo se trovo un'estate. Okay, ok, ok, va bene. Mm? Allora siamo arrivati a scuola. Buona lezione. Ci vediamo dopo. Okay. fai la brava. Ciao. Ciao. Andiamo signorina, andiamo a comprare la merendina. Sì. Se oggi fa freddo allora non andiamo al parchetto. Sì, sì, andiamo? Ah, andiamo? Sì. Dopo si scalda un po' l'arietta, eh? Va bene? Si è già scaldata. Eh? Sei già scaldata? Sì. Oh. Vediamo cosa sai fare. Mamma. Con mm. <ride> i piedi mm. tutti storti. Mm. Tu cosa vuoi per merenda per oggi? Adesso guarda. Adesso, Adesso guardiamo? Fai. Sì. Tutto. Uh. Non capisco, le voglio tu. Sì, vicino c'è la piscina di Vanessa. Sì. Mm. Io voglio le state e dai, le patatine anche io. Anche tu? Sì. Ok, andiamo a prenderle allora. Vieni. Cos'è no. amore? Dov'è? Dov'è? Dov'è? Dov'è? Dov'è? Ecco, dov quale possiamo Quello è al limone. bellissimo prima fai due fai così poi le patù poi provo eh adesso andiamo a cercare le patate hai visto amore anche il campanellino è tanto carino che scale poi provate le patatine allora Vanessa vuole quelle rigate, queste qua, però sono grosse, prendi due di questi pacchettini qua sotto, gialli, sì, due, ok, e una per me e uno per lei, Boh, perfetto, merende prese allora, va bene? Sì, andiamo. Anastasia mi stai torturando oggi, lo so che ti stai annoiando, tra un po' esce Vane da scuola e andiamo al parchetto, ma la devi smettere di torturarmi Va bene, allora Cosa allora? Non va bene, Vanessa. Intanto lo voglio farvi vedere Il fatto qui che non l'ho mai fatto No, mai, vediamo Brava, fammi vedere un po' Ti sei truccata? Eh. Ancora, per andare al parchetto Guarda. Che cosa? Il giubbotto Ah, è bellissimo, il tuo giubbotto nuovo È stupendo Grazie Prego, così almeno ti vedo al parchetto in mezzo agli altri bimbi, non ti perdo di vista. Andiamo perché è tardi. Ma buongiorno, ciao, siete eh? uscite da scuola? Sì, io caldo eh, Fa caldissimo oggi. Ciao. Eh? La maestra Marianna, ciao. Ah, buongiorno maestra Marianna. Ciao. Dai, andiamo al parchetto. È bello il parchetto, eh. Cos'è successo? È Eh, vero? Di ultima, di ultima generazione. Ma non vede quelle cose. Eh, eh ma perché tutto. comunque non era sicuro. Tu chi sei? Bianca. Lei è Giorgio e lei è Vanessa. Ah, ma piacere, bambine. Ah, questa è mia. Ciao, mia. Piano, amore. Ciao. Anastasia, Anastasia ti casina. sei fatta male? Sì? Scendi da lì? Grazie. No, Dai, fate, adesso fate Vabbè. merenda e poi facciamo un gioco, ok? Ciao, no. amore. Avete finito di fare merendina? dico. No. Che cosa? Che sta E sta andando venendo. la mamma di Bianca Vabbè. a prenderla. Ma Cosa fai? Urli? Sì. Gli urli alla maestra? Martina. Raccontatemi com'è andata oggi a scuola Bene Cosa avete fatto? Allora Lei ha fatto due verifiche io no La verifica era sulle? Verifica. Le forme che mi stavi facendo Sui grafici Sui grafici Le forme che mi stavi facendo che che vedere Grafici Che Ah, ed è andata bene e quando è, e quando è che le avete studiate queste cose? Nel 1950 Ah, ecco Non c'erano nemmeno. 170, ah, 170, no, 90 no 100, 100 nel 1900, 100. a chi non la eh, riprendo ciao marti ciao. sei arrivata anche tu come stai okay. bene ciao. bene no, dove sì, eh, lo sento ma lo eh, sento sì. infatti va bene è finita sta merenda che giochiamo Sì! la allora dai Facciamo le capovolte. No. <ride> Vediamo chi fa la capovolta più. La capovolta. Come si chiama? La verticale, la capo la, la, la, ruota. la ruota, la ruota. Dai! Bianca, bianca! bianca, bianca no. No. no, mi dai mio! E sì. la prima no. è bianca! Pronta? Via! Bravissima! Seconda, Vanessa! Okay quella well, là eh, eh, ma scusa dove le imparate queste cose? tieni <ride> va. Vanessa mamma tieni e chi fa adesso? posso provare vieni. a farla io? dai tre di fila certo tre di fila vai però non le fare cadrà sicuramente come ho fatto la prima volta vieni, vieni, vieni. <ride> ringhia il bambino ringhia vai eh, una vai ah. due, tre ah, non, le so fare. non riesci? No! vai mia, tocca a mia non ho non so, ma... vai mia, vicina <ride> Ani, vuoi provare? Oh. no Giorgia, tu sappiamo tutti che sei una campionessa vai oh. Giorgia bravissima Giorgia ah, aspetta aspetta un secondo un secondo olé oh, <ride> mia... è la... che arte Bello. queste arte grazie Eh, me l'ha regalato lei grazie mia sei tu un fiorellino raccogliene uno anche tu grazie amore bacino vieni bacino bacino ah scusa <ride> Gra wow quanti grazie mi piace questa idea Giorgia giochiamo a lol dai fantastico ah, okay. eh, ma lei ha detto che non deve ridere no ma scusa ma giochiamo a lol lol è bello ok io no. no raccoglilo 2, 1, via Aspetta Buongiorno Sei sicura? Sicurissimo Scusa exactly. Scusa or Bianca oh. Organizzazione C Allora Silenzio Silenzio Ok Ah ok Allora Zitta oh. un secondo Aspetta. Anastasia Lay no. E en no. Mia fanno le giudici Aspetta Guardate Sirena Giudice, Brava amore. Allora, chi è il giudice? Io. Mia. io è anche lei è eh. Ma dire una cosa. Eh. però il solletti non vuole. No, non si bisogna. Io cazza solletto. follesa. Bisog... tu sei? Cazza follesa. Ah, ok. Dai, io tessi, io tessi. ok io non io non sei cirena, io Tu, tu sei chi sei, Virginia? Io Virginia. Virginia. Okay. Raffaele. Virginia Raffaele. Virginia Raffaele. Quella, Raffaele, quella che imita è bravissima. Tu chi sei? Katia. Katia Solesa, quella di Anastasia Virginia. No, io ok. Sono non sì. Sì. Io so, sì. Tu sei giudice io sono no, Katia. Lei è tu Anastasia. Sei no, io sono la sirena. Tu sei la sirena, va bene. Ah, lei è, è la lei sirena. Ma sì. sì. sì, sì, lei, lei è, è la sirena. Una nuova concorrente di Lola abbiamo scelto noi è Sirena. Esatto, sì. noi abbiamo la sirena. Ok. Vabbè, Virginia. Allora, il mio è. tre si inizia. Sei ah, eh? incastrata. Ah, brava due aspetta Vabbè, devo ridere ok ridete un attimo sfogatevi sfogatevi ora sfogatevi allora il giudice è mia quindi mia dovrà controllare tutte le bimbe e il primo che ride glielo dice ad Anastasia Anastasia schiaccia il pulsante immaginario la mia testa perfetto ma è bel pulsante Vabbè, pronte? pronti? Il giudice? via, il giudice ha detto via! Ma parlate, raccontatevi una barzelletta hai riso? giorgia? giorgia è ammonita! bianca, bianca è ammonita! Bianca. mazzo con voi LOL durerebbe bianca. 5 secondi bianca sei... guarda questo oh, Anastasia ho visto Anastasia! Eh. bianca l'orso polare eh. l'orso ma marrone io, io, non... io sono ancora in Come gioco ma. Sì. che shampoo usi? quello, quello bianco non... bianca non ti vedo però la ok, allora facciamo una cosa Bianca mi sembri Matano vieni qua, quando si racconta una barzelletta prima ancora lei già ride quando si racconta una barzelletta bisogna essere tutti qua, perché ti non, non ci non allora, ci aspetta, si. Io, aspetta io aspetta, allora, dal padre Posso andare al circo? Certo basta che stai attento Lo <ride> esatto. l'ho detto io Io sono la serena io Sì sono amore tu sei la serena Che dice al suo amico Penso di aver trovato l'uccellina giusta <ride> E esatto. l'amico <ride> gli chiede Perché? Perché mi capisce al volo Oh che bello oh, no, no, no. Non posso ridere nemmeno io Io posso Ok, allora c'è la mamma di Pierino che dice a Pierino: Pierino, Pierino, vai con tua sorella Della a comprare il prosciutto. Pierino, oh, ok, ok. La sai già? No, Pierino Pierilla, è. Quella della mortadella. Brava, Pierino vai. torna a casa disperato e gli dice alla mamma: Mamma, mamma, è morta Della. E lei gli dice: Ma ti avevo detto di comprare il prosciutto? Eh, è, è morta Della. della. Vedi che non ti ho fatto ridere? Meglio così, no? Eh, bravo, <ride> mia allora com'è? Giudice, mia come va questo gioco? Si stanno bene? Si stanno comportando bene queste concorrenti? Ma, va bene, va bene. Volete cambiare gioco? Sì, cambiamo gioco. Giacchiamo un 2-3 Stella dai. Eh, no. Non ti piace? Allora, c'è la, bamb la bambola? Non c'è la bambola? Ci sono io. Peggio. No, la bambola. No, lei è la bambola. Ah, lei è una bambola, no, no, no. sì. Vedete che c'è da studiare per domani? Cavolo il mare la collina. Brava. Il mare, il mare, la collina no, forse no. settimana prossima. Ah, no, il 31. No, per domani c'è da studiare gli aspetti antropici no, e fisici del mare. No, no. Ok, nuovo gioco. No, dobbiamo guardare fissare il romina e non dobbiamo ridere. Va bene. Però... E io faccio le facce, posso? Aspetta, prima vediamo. Sì. Come come allora. ripeti che non ho fatto? Sì, prima la munizione poi come lol no, l'eliminazione. La... Giorgia <coughs> no, non ce la fa. Giorgia no. non ce la fa. Vane? Non siamo al mare, amore, cosa stai scavando? Dai, dobbiamo guardare. Okay. Però 5 minuti ti possiamo girare. Eh. No, dovete stare qua immobili, guardatemi. Oh. Vicine vicine, se no non vi inquadro. Ah, Anastasia, <ride> mi fai ridere tu a me. Ok. Pronte? Ok. Via! Eh, Bianca fermati Sono io che.. Oh, vi fate male! Pronte? Sì! Non sto arrivando! Io non ho ancora iniziato! Dai, vedi! Via! Queste sono smorfie! Questa Tu ti sei. Stai schizzata oggi! Cosa avete fatto a scuola? Dove Come vai? Vai a farlo! Boh. <ride> Bianca! Perché scappi? Non era così il gioco. Fa così guarda! Che no, non Vabbè, un'altra pazza? Eh, che ne so non ero preparata non sono brava a le facce a far ridere la gente cambiamo gioco no? faccio io? e se lo fate voi invece? no una di voi cerca di Va far bene. ridere gli oh, altri no io faccio schifo no. io faccio, faccio io ah. Ani Ani dai lascia stare ok Guardatemi. aspetta ti devo guardare anch'io se okay. ride anche tu perdi. Più. Ok, ok, Guarda, okay. Me, ci sto. Eh, eh, eh, Gioco anch'io. Guardatemi faccia. No, Ani no. Guardate anche. Non puoi toccarti la faccia. No, no. Come no? Eh no. Dove sono? si sono nascoste li hai trovati wow che sal... vediamo ma sei bravissimo brava vediamo uh. andiamo a cercare le bimbe sono scappate si sono nascoste che devo fare? devi contare fino a 10 con gli occhi chiusi e trovarci va bene vado? e non dobbiamo fare Tana a che cosa Tana? Alla, All quello eh, dove il... A quello? Ah. A quell'albero lì, dai! Sì, va bene! Allora io vado 1, 2, 3, 4, 9 e 10. Ma siete tutte lì, vi ho già viste! Ah, ok. Allora Mia, contiamo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15, 15, 15. E dove sei? E 19 e 20. Andiamo! Ah, sono? Ah, sono. Ok, tu ti sei liberata, ma voi due? Vai via! Vai via! vista vieni vieni fatti prendere se no stasera vedi cosa ti combino a casa eh? ah, è arrivata l'altra brava mia io... no. presa. presa non male non 40! Mazza, fino a 40! Sì, quanto è facile diventare? Ah, ah, ah, ah, ah. so. Io, sono Devo, dove Io non ti, ti seguo, eh! Non sono <ride> Grazie. e Bianca si libera e Giorgia è stata presa ok bimbe! allora venite qua un attimo il video finisce qua però giochiamo ancora Sì! il video finisce qua siete state bravissime Giorgia vediamo se ti ricordi cosa devi dire allora Ah, ah, allora, schiacciate la campanella E al canale bravo. E lasciate un pollicione Ma se il video vi è vi piaciuto è Posso dirlo io? Sì, vai Mettete un like se il video vi è piaciuto E arriviamo a 100.000 like se... E mettiamo iscriviti al canale 100.000 attivate like. la campanella Ciao. <ride> Ciao Ciao a tutti Ciao, Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. E salutiamo Anna Simona B Alessia C B. E basta, poi nella prossima Eh, Non abbiamo dietro la lista eh, Celeste l'avevi li salutata? Sì, però questi qua me li ricordavo io Ok, ciao a tutte Ciao, ciao. ciao. ciao. ciao. ciao.